Ok, allora, per un po' di pausa spero che vi abbia un po' fatto riprendere eh, da, diciamo così, dalla dall strazione no, del ragionamento a cui siamo dovuti entrare, ma a livello di codice adesso lo, lo rianalizziamo insieme eh, per vedere i punti salienti e eventualmente eh, concludere, diciamo, risolvere altri eventuali dubbi che possiate avere. Eh, e poi com e completiamo diciamo così, il calcolo della lista degli anagrammi sotto forma appunto di lista da ritornare. Eh, allora, se uno va a vedere il codice a cui siamo arrivati, eh, ab abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette istruzioni. C'è cioè, tutto questo, tutto il problema no? che ci ha richiesto comunque un bel po' di, di pensiero, in un certo senso, no? di, di, di ragionamento, si è condensato in sette istruzioni di cui in realtà queste tre qui, perché abbiamo voluto fare tutti i singoli passaggi per sicurezza, no? eh, è, un po', mh, è un po' la caratteristica della ricorsione, cioè è estremamente condensata, in pochissime eh, istruzioni sono condensati tantissimi livelli di ragionamento. E questo vuol dire che poi ogni singolo errore che uno fa diciamo così, in queste poche istruzioni viene amplificato, come si diceva prima, esponenzialmente, perché se, ti, se sbagli un, un più, uno, un meno uno, questo sballa completamente il ragionamento. Quindi per questo bisogna proprio andare piano piano, no? dire ok, quali sono le assunzioni che facciamo, questa parziale parte da zero, è sempre lunga quanto il livello. La somma parziale più lettere deve sempre essere uguale, deve sempre dare la stessa lunghezza e quindi facciamo attenzione ogni volta che le modifichiamo di garantire queste proprietà, quindi bisogna proprio curare una riga per volta, cioè ciò che facciamo, ma dopodiché il lavoro eh, è abbastanza, il risultato finale è decisamente breve. Ecco, a me l'impressione che dà la ricorsione, sempre è che nessuno fa nulla cioè alla fine in questo codice qua ma chi è che fa le permutazioni? ma dove sono? cioè dov'è il codice che effettivamente calcola queste permutazioni? perché non c'è qui va semplicemente facendo una stupidaggine di andare a prendere un carattere da una stringa qui faccio una print quindi sembra quasi che la print che faccio di una soluzione parziale sia per magia arrivata già a una permutazione fatta e in realtà la, la, di fatto non c'è un punto unico in cui sto costruendo la soluzione la costruisco un pezzo per volta, un tentativo per volta, quindi alla fine la sto costruendo qua, veramente, però non mi... qui faccio un'operazione talmente banale perché è semplicemente un piccolo passo nella costruzione del problema e poi il castello della ricorsione che fa sì che questo piccolo passo venga tentato e provato in tutti i modi possibili e immaginabili e questo è quello che mi dà poi la soluzione quindi quello che dicevamo prima guardando le slide l'esplorazione dello spazio delle soluzioni bella frase vuol dire in pratica che io faccio tutti i tentativi possibili in tutti i modi possibili ho un meccanismo strutturato semplice una volta capito semplice per generare tutte queste soluzioni possibili quindi io devo semplicemente concentrarmi su generare la prossima come fare a generare una, la prossima soluzione e metterla in questa macchinetta che mi permette di moltiplicare questa generazione per tutti i casi possibili. E poi mi trovo dentro il caso terminale, mi trovo già consegnate, precotte, le soluzioni che sono state costruite. Quindi questo ci permette eh, veramente di concentrarci sull'essenza sull del problema e non sulla meccanica di come costruire le soluzioni. Chiaramente mh, richiede un po' per essere ovviamente digerito, no? tutto questo. Um, ok dobbiamo ancora mettere a posto una cosa se ci sono domande ditemi se no andiamo avanti uh, dobbiamo ancora mettere a posto una cosa che è appunto il restituire una lista di anagrammi perché io dovrei restituire una lista qui al mio chiamante al posto di questo null ma gli anagrammi che scopro li scoprirò qua sotto e attenzione che qua sotto sono annidato sotto tanti livelli di ricorsione e questo vuole anche dire che io non posso semplicemente fare un return parziale da qua. Ma uno dice: ah, vabbè qui hai trovato la soluzione, allora restituiscimela. E no, perché questo return qui non ritorna a questa funzione. Sembra qua di qui, sono dentro permuta, ritorno un valore e ritorno da qua. Invece no perché in realtà questa permuta qui ne chiama un'altra permuta, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, che ne chiama un'altra, quindi questo ritorno che facessi qua sotto ritornerebbe di un livello solo al livello precedente e il livello precedente non sa che cosa farsi di questa soluzione. Quindi io devo avere un luogo, okay, in cui eh, salvare queste soluzioni parziali in modo che la funzione principale le sappia dove trovarle e beh allora a questo punto è facile nel senso che io basta che mi costruisca una lista di stringhe qua ehm, string eh, risultato uguale new array list ad esempio vuota e ti passo anche qua come, come argomento aggiuntivo un riferimento a questo risultato e quindi questo risultato dovrà essere un parametro in più che è una lista di stringhe che verrà usato nella funzione nel caso terminale ad aggiungere punto add la soluzione parziale che finalmente ho trovato che a questo punto è diventata una soluzione completa Ovviamente devo ricordarmi anche qua quando faccio la chiamata ricorsiva di passare questo nuovo parametro risultato. Eh, sì, risultato. Quindi ho un parametro in più che è relativo a che cosa? È relativo all'array list che conterrà l'elenco di tutte le stringhe, che è ciò che io restituirò al mio chiamante. E quindi dentro la funzione permuta, annidata sotto... N livelli di ricorsione, a un certo punto arriverò al caso terminale e quando ho trovato il caso terminale aggiungo a un array list che non ho fatto io ovviamente, la funzione permuta non ha costruito lei questo array list ma l'ha costruito tanti livelli sopra di essa, la funzione anagrammi e io questo riferimento a questa array list me lo sono passato di funzione in funzione di funzione in funzione, bucando tutti i livelli della, della ricorsione fino ad arrivare alla, a finalmente all'unico all livello che aveva qualcosa da aggiungerci cioè, questo risultato non viene toccato in nessun altro punto della funzione ricorsiva questo è il modo più pulito okay? un altro modo potrebbe essere quello di definire questo ArrayList qua direttamente nella classe no? a livello della classe qui ovviamente lo devo inizializzare a vuoto e questo modo eh, potrei fare questo risultato senza dover aggiungere questo parametro in tutte le chiamate ricorsive perché questa variabile verrebbe, sarebbe visibile direttamente dalla funzione, per, della funzione permuta perché è definito all'interno della classe, a livello di distanza della classe okay. um, è un pochino più comodo perché non mi devo portare avanti tutte queste strutture dati che me le copio di, di procedure di chiamata in chiamata di chiamata in chiamata solamente per averle nel caso terminale è un pochino meno strutturato perché a questo punto hai una variabile qua a livello di, di, di classe non a livello di ehm, e, e quindi vuol dire che questa procedura ricorsiva sta agendo tra virgolette toccando delle variabili esterne ad essa quindi potenzialmente devo farci più attenzione ecco però è eh, eh, è indifferente essenzialmente. L'importante è che ci sia una struttura dati, in questo caso l'abbiamo passata come parametro, che è la soluzione più pulita, eh, anche se un pochino più macchinosa. Una variabile che eh, il chiamante, cioè la procedura, l'interfaccia pubblica, la prima l'abbiamo chiamata, ha preparato questa variabile nella quale la procedura ricorsiva va a depositare i risultati che vengono via via eh, trovati. E quindi questo ci permette anche di andare sul test anagramma e avere una lista di stringhe, risultato, o anagrammi, chiamiamolo, e quindi possiamo dire che anagrammi sia prima l'anagramma di dog, quindi posso stampare questa, e poi può essere gli anagrammi di 5, E la ristampiamo come una grammi di 5. Ok? E quindi facendo un run è tutto più pulito perché a questo punto ovviamente il risultato viene calcolato dalla procedura ricorsiva. Ma poi se vuole lo stampa il main, lo stampa il chiamante, come abbiamo già imparato a fare perché poi molte volte il valore andrà usato o stampato che ne so, dal controller del nostro, della nostra applicazione. Quindi non è la procedura ricorsiva che deve stampare o mettere eh, un risultato o semplicemente calcolare il risultato restituirlo sotto forma di struttura dati Java, di collection Java e poi sarà il chiamante che decide che cosa farsene eh, Mario mi sta chiedendo conviene avere un metodo che ritorna void, quindi immagino su questo discorso qua del risultato un metodo che ritorna void e che riceve la lista e la soluzione o è meglio avere un metodo che ritorna direttamente la lista che viene istanziata dentro il metodo no non funziona, nel senso che qui dentro tu non puoi fare un eh, risultato uguale a un new ArrayList perché eh, avresti, immagina di avere le sei, gli sei anagrammi di dog tu non vuoi sei array list diversi che sono istanziati ciascuno dentro un singolo caro terminale vuoi un unico array list che li contenga tutti e sei quindi la creazione della lista deve essere esterna alla funzione ricorsiva. Okay? Eh, quindi al limite questa funzione permuta dovrebbe, potrebbe ritornare un array list che ottiene eh, o meglio, no, ritornare una singola stringa. Però poi queste singole stringhe, questa permuta qua dovrebbe in questo ciclo for, dovrebbero essere concatenate e aggiunte in un array list, che comunque deve essere passato dall'alto. Cioè non vedo nessun modo in cui si possa creare la lista da dentro. Eh, questo è il problema che in teoria prima chiamavamo la ricombinazione dei risultati. Cioè dov'è che, dov che metto insieme questi risultati? Li posso mettere insieme o così, come abbiamo fatto, dove siamo, scusate, o così, cioè ho una struttura dati in cui via via li parcheggio, ma perché in questo caso si tratta semplicemente di salvarli perché sono stati trovati direttamente nel caso terminale altrimenti dovrei fare qualcosa qua ad esempio qui avrei una, una soluzione eh, che, che sarebbe già una lista parziale e allora dovrei poi fare l'unione di questa lista parziale cioè, attenzione sono dentro un ciclo for e quindi ogni, ogni ogni chiamata permuta mi dà una lista e poi tutte queste liste a loro volta le devo mettere insieme lo, lo potrei anche fare però mi pare più complicato perché vuol dire che creo una lista con un elemento poi queste liste vengono eh, prendiamo il caso del dog no? fatemi rimettere questo slide creo una lista con un elemento qua poi creo un'altra lista con un altro elemento qua poi qui creo una nuova lista che mette insieme questo elemento, una nuova lista che poi questo lo potrà risparmiare questa nuova lista, ma come caso generale mette insieme questo elemento, poi qui creerai un'altra nuova lista che mette insieme queste due liste. A noi sembrano due elementi, ma in generale potrebbero essere due liste, perché a questo livello qua io avrò poi una lista di due, una lista di due e creare una nuova lista che ne mette insieme quattro questa qua ritorna un array list, questa ritorna un'altra array list e questo crea un array list in cui li, li concateno non tutti e due in realtà tutti e tre, queste non sono quattro, sono sei perché ci sono anche questi altri due che sono in quest'altra array list si può fare ma ovviamente eh, ma eh, mi sembra molto più macchinoso perché crea e, distrugge, crea e distrugge moltissime liste quando in realtà quella che ci serve è solamente questa okay? quindi dipende dai casi in questo caso qui, in cui eh, di fatto, eh, devo uno, quando sono nel terzo terminale, sono già nelle condizioni di aggiungere alla soluzione totale un elemento, faccio così. Questo meccanismo che mi suggeriva Mario eh, aveva senso, ha, ma ha senso in generale, eh, soprattutto quando a questi livelli qua ci devo fare delle elaborazioni, quindi magari non basta semplicemente mettere insieme, ma magari che ne so devo trovare la più lunga o la più breve oppure eliminare i duplicati. Allora lì sì, dove devo, quando ricombino le soluzioni ci devo, fare, ci devo mettere dell'intelligenza, allora ha senso fare questo. Ognuno ritorna le sue soluzioni e il padre, la funzione del chiamante, le mette insieme ragionandoci, facendo dei, dei confronti opportuni. Mentre invece semplicemente per salvarle mi sembra molto più comodo fare così. Però ovviamente sono tutte soluzioni... Possibili, eh? non, non ce n'è solo dal punto di vista della comodità e anche tutto sommato un po' della velocità perché non vado a creare tantissimi oggetti che poi butterò via. Um, ok, poi c'è una domanda di C che mi dice: uh, mi chiede se uh, il backtracking potrebbe sostituire il for. No, no, no, no. Il backtracking è comunque dentro il for, cioè questo for. Scusate, rimetto solo a posto questa cosa qui. Um, questa cosa qui. Il backtracking è dentro il for e permette e fa in modo che quando io faccio le varie iterazioni del for, ciascuna iterazione parte dalla soluzione pulita. Ok? Eh, se io non avessi questo ciclo for, per assurdo non servirebbe il backtracking. No? Nel, nel fattoriale non serviva perché avevo solamente una, una chiamata ricorsiva a, partendo da ogni da, da ogni da ogni funzione che ne chiamavo una sola. Il backtracking serve proprio per questo. Se Ah, lo vediamo secondo me quando vediamo degli esempio magari un po' più complicati dove eh, la soluzione parziale non sia una stringa le stringhe sono molto particolari in Java perché sono immutabili quindi ogni volta sono obbligato a costruire una nuova e quindi di fatto non, non, non esiste backtracking okay? ehm, se avessi una lista in cui aggiungo un elemento allora subito dopo lo vado a ritogliere però il backtracking serve proprio perché sono dentro un ciclo for okay? Proprio perché faccio tanti tentativi diversi e voglio che ogni tentativo riparta dalle stesse condizioni di partenza del tentativo precedente. Ehm... Mario mi dice: Di solito conviene sempre iniettare all'inizio la soluzione vuota, e ho sempre difficoltà a rispondere di sì o di no a delle domande generali, perché di solito dipende dai casi. No? In problemi di questo genere, in cui devo semplicemente accumulare soluzioni, creo una lista vuota e poi via via le riempio però devo ragionarci di caso in caso ecco. se non devo farci nulla è forse il caso più comodo eh, ho, ho, ho cancellato la chiamata di Permutan ah sì sì, stupido grazie, eh? Eh, eh, pensavo solo di aver cancellato questa parte qui invece grazie, era molto più, molto più veloce senza la chiamata ricorsiva Ok. okay. Eh, se vogliessimo un pelino ragionare sul caso reale degli anagrammi sarebbe ancora più complicato di questo sarebbe più complicato di questo perché in realtà un anagramma innanzitutto deve essere una parola valida ok? Eh, quindi una parola che esiste, non parole, non qualunque ammasso di lettere permutate. Allora, come facciamo a verificare eh, se, cioè, se mi dicono genera tutte le permutazioni delle lettere, va benissimo, ma se mi dicono genera gli anagrammi validi, che ne so, in italiano, in inglese, eh, dovrei verificarlo relativamente a un, un dizionario. Allora... Vabbè, concettualmente è molto facile, l'avete fatto nel laboratorio, ho un elenco di parole, di queste devo trovare quelle che sono valide e invece ignorare le altre. Okay? Dove lo faccio? Dove lo faccio nel codice? Allora, potrei farlo in tre posti. Qui, cioè faccio in modo che la funzione permuta mi calcoli il risultato con tutte le parole e poi questa lista, prima di fare la return, Cancella dalla lista le parole non valide, leggendo il dizionario. Quindi, già che, visto che la, la, la ricorsione è complicata, diamogli un lavoro più semplice da fare. Trovami tutte le permutazioni. Poi se alcune di queste non sono valide, sono da ripulire, eccetera, vabbè, ci penso poi io dopo. Lo, tu Il problema è tosto, me lo risolvi tu, me lo risolvi un problema che ti ho semplificato e poi dopo me lo vado ad aggiustare dopo. Questa è una possibilità. Seconda possibilità, questo controllo lo faccio nel caso terminale. Quindi qui aggiungerò if parziale, è una parola valida. Allora aggiungi il risultato. Questo vuol dire, allora, innanzitutto sembra un pochino più efficiente perché non aggiungo una parola a una lista per poi andare a riprendere in mano la lista e poi cancellare, eventualmente cancellare quella parola. Lo stesso controllo che facevo qui lo faccio in realtà dentro la ricorsione, quindi evito di aggiungere qualche cosa che so che poi dovrò cancellare. Quindi, eh, logicamente forse è meglio scriverlo qua, questo controllo, chiaramente si complica un pochino perché devo a questo punto dare alla funzione ricorsiva anche l'accesso al dizionario e a un metodo per controllare se la parola è presente nel dizionario, eccetera, eccetera. Quindi complico un pochino il caso terminale qua dentro conviene magari mettere a disposizione un altro metodo privato che va semplicemente a fare questo controllo quindi questo, questa if qua diventa una chiamata a un metodo privato che fa il controllo per non complicare troppo il codice <coughs> che c'è dentro la procedura ricorsiva eh, ovviamente sempre che la classe anagrammi in particolare la funzione anagrammi in particolare la funzione permuta possa avere il riferimento l'accesso al dizionario che sto usando quindi devo decidere di passargli questa variabile in modo che sia, sia visibile dall'interno di questa funzione altrimenti lo farò ai livelli superiori dal punto di vista dell'efficienza non è che cambi un granché perché tanto il grosso del lavoro l'ho fatto per arrivare qui per arrivare al caso terminale poi aggiungere un elemento in una lista e poi toglierlo subito dopo sì è un po' brutto, è uno spreco di tempo, ma è uno spreco di tempo lineare, cioè vado a, a, a considerare gli elementi uno per uno, e comunque l'operazione complessa è che è quella di cercarlo nel dizionario, in realtà ehm, la, la faccio comunque lo stesso numero di volte, cioè ogni volta che ho una potenziale soluzione parziale cerco il dizionario. L'operazione complicata è cercare il dizionario, non è aggiungere o non aggiungere o cancellare l'elemento dalla lista. No? Quindi dal punto di vista della, del tempo di esecuzione avere questo controllo qui o avere questo controllo qui è praticamente lo stesso. C'è poi una terza soluzione che, che è indicata qua che durante la ricorsione controlliamo il pre, se il prefisso esiste nel dizionario. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, qua strumento delle soluzioni parziali e poi faccio ricorsione. Ma può darsi che questa soluzione parziale sia una soluzione del tipo AQZ. E poi ho ancora magari una, delle lettere da mettere insieme che sono ancora molte lettere, no? quindi avrò ancora molti livelli di ricorsione da esplorare. Ma nessuna, ma so, sono sicuro che tutti questi livelli che dovrò esplorare mi daranno una soluzione non valida perché nessuna delle parole nel dizionario inizia con la QZ, almeno nel dizionario italiano ma neanche in quello inglese. Allora io potrei controllare se, diciamo così qua, se la nuova parziale è un prefisso valido di almeno una parola nel dizionario. C'è almeno una parola che inizia con queste lettere? Ho oh, un prefisso, eh? io non devo dire che sia una parola completa lì dentro. Cioè se fosse ad esempio AQZ, devo dire no. Però se fosse eh, car, che in italiano non esiste come parola, devo dire sì perché esiste Esiste carro, esiste carrello, eh, esiste carta, eccetera, eccetera. Tante parole che iniziano con quelle tre lettere. E quindi devo andare avanti, fare ricorsione, cercare di aggiungere altre lettere a quelle che ci sono già finora nella soluzione parziale. Allora, questo... Eh, sarebbe un vantaggio molto forte perché io magari bloccando la ricorsione quando vedo delle combinazioni di lettere che comunque non hanno speranza di arrivare in fondo eh, taglio via con un solo controllo taglio via un intero albero della ricorsione purché questo controllo sul prefisso non sia troppo eh, lento no? perché chiaramente trovare un prefisso in un dizionario eh, significa comunque andarsi a cercare tutte le parole, fare una ricerca comunque lineare, perché non posso, oppure una ricerca a intervalli, è un in algoritmo mica, mica, mica banale, no? dovrei controllare tutte le stringhe, vedere se c'è una sottostringa esistente, eccetera, eccetera. Quindi qui dovrò poi valutare, in teoria devo fare del, dovrei fare delle prove, eh, se mi conviene bloccare il prima possibile la ricorsione quando vedo una soluzione parziale che posso già prevedere che non porterà soluzioni totali, oppure e qui, eh, se questo calcolo, no, questa stima che di, di, di non validità, no, non mi costa troppo da calcolare. Se invece mi costasse troppo calcolare questo, allora potrei dire sì, lo so, mi potrei anche fermare qui, ma sarebbe troppo complicato o troppo lento da scoprire in questo momento e quindi vado avanti lo stesso, lo scoprirò più avanti. Poi potrei anche avere delle vie di mezzo, eh, per carità. Uno può fare qua una funzione che magari va solamente a controllare i primi tre caratteri e quindi faccio una preelaborazione nel dizionario solamente delle prime tre lettere. E, bon, e, e, poi, e quindi al quarto o al quinto carattere non lo controllo più. Qui, qui c'è un intero infinito di possibilità. No? Eh, che serve per tagliare no? per in gergo diciamo potare, visto che la, la ricorsione ha fatto un albero io poto via dei grami però devo scoprire se il punto in cui sto per potare eh, è effettivamente un punto che mi garantisce che non mi porterà soluzioni valide nel futuro e allora vuol dire che ad ogni punto prima di fare la ricorsione eh, devo fare dei controlli in più mm? eh, quindi le possibilità sono tre quando non tutte le soluzioni sono ugualmente valide. Le calcolo tutte e le butto via dopo, nel momento che ne ho trovata una, verifico che sia valida. Oppure, terza possibilità, se conviene, se riesco, se non è troppo complicato, eh, man mano che le genero cerco di fermarmi quando mi accorgo che sto andando in un insieme di soluzioni, in un insieme di possibilità, di soluzioni parziali, diciamo così, che non sono valide, che garantiscono che tutte le soluzioni complete che dovessi trovare sarebbero non valide. Eh, Michele mi chiede cosa, cosa devo fare per scegliere una strada oppure l'altra, devo valutare sia la complessità che anche proprio il tempo di implementazione, il tempo di esecuzione perché magari una cosa è una complessità lineare ma lineare vuol dire più lento, più veloce e eh, eh, devo, devo, eh, eh, devo anche capire quanto è ampio l'albero di ricorsione, quanto è profondo, quanto riesco a tagliare, eh, è, un, è un lavoro che si fa spesso appunto non dico per tentativi, ma empiricamente si prova a valutare. L'approccio che io seguirei è sempre lo stesso. Parto da una soluzione che funziona e la complico il meno possibile. Quando mi accorgo che questa soluzione, se funziona bene, è troppo lenta, allora cerco di andare a capire dove posso tagliare, dove posso recuperare. È chiaro che recuperare qualcosa qui significa andare a recuperare un intero sottoalbero. Ricordate il discorso di Fibonacci di prima. Ma perché rifaccio queste operazioni che so già che non mi portano a niente di nuovo? In quel caso mi portavano una soluzione che già conoscevo. Qui mi portano proprio parole che dovrò buttare via. Allora è chiaro che eh, il punto in cui potenzialmente guadagno di più è questo. Perché mi dà un guadagno che si moltiplica per tutti i nodi dell'albero. Qua invece è un guadagno che si moltiplica solo per tutte le foglie dell'albero, solo per tutte le soluzioni terminali, che sono meno della metà. Ecco. Però, eh, come dicevo, non c'era la risposta generale. Trovare un prefisso, se una stringa è un prefisso di, una, di un dizionario di 800.000 parole, eh, comunque significa fare una ricerca lineare su 800.000 parole. Oppure trovare un metodo simil dicotomico, che non è impossibile, si può fare, anzi si fa così. In modo da cercare la prima e l'ultima parola eh, che iniziano con quelle lettere. E, e vedere se ce n'è almeno una in mezzo, se questa distanza tra la prima parola che sia minore o uguale a questa e la prima parola che sia maggiore o uguale, se questa distanza tra questo minimo e massimo, trovare l'intervallo in cui possono essere queste. Quindi sono variazioni della ricerca dicotomica, però dobbiamo fare attenzione sui minori o uguali per andare a cercare dalla parte giusta. Quindi in questo caso si, si complica, non sono due righe di codice, rischia di essere più lunga questa funzione che controlla il prefisso che non tutto il resto della ricorsione. Ma è così, è? Eh? Il nucleo della ricorsione è sempre molto piccolo. Le funzioni ancillari, accessorie per preparare, modificare le strutture dati, fare la ricombinazione e fare le potature dell'albero sono di solito più complicate perché lavorano proprio sul cuore del problema. Eh. Altre cose che potremmo fare ragionando no, per passare dalla ricorsione pura al, agli anagrammi è cosa capita se ci sono delle parole che hanno più lettere al loro interno, cioè in cui la stessa lettera è ripetuta. No? E pensate a questa parola, i mari, no? sì. c'è due volte la S. Allora, io posso pensare, se, se applico l'algoritmo così com'è, mi dice che queste due parole sono due anagrammi diversi. Io poi le S le ho colorate in modo diverso, perché in realtà questa qua, la prima, quella rossa, è quella in posizione 0, e quella blu è quella in posizione 0, 1, 2, 3. E quindi lui mi ha fatto l'anagramma in cui c'è 0, 3, e l'anagramma in cui c'è 3, 0. E... <ride> E in questo caso per lui sono due parole diverse perché noi lavoravamo su pose vi ricordate che avevamo pose uguale 0 1 2 3 c'era il ciclo for e prendo la prima lettera prendo l'ultima l'algoritmo dicevamo prima va avanti alla cieca quindi non si è neanche accorto che sta prendendo un'altra lettera che casualmente è uguale a una precedente non se ne è accorto e quindi mi ha generato due permutazioni diverse che fanno sì che che però la, la stringa è uguale. Eh, come posso fare in questo caso a evitare questo problema? Anche qua ho due strade. La prima strada è, ma chi se frega, io le genero tutte, poi le metto in un set che mi elimina i duplicati, alla fine della ricorsione. Vorrà dire che alla fine, anziché mettere in una lista, li metto in un set, il set automaticamente mi, mi elimina i duplicati e non ci penso più. Quindi delego a una struttura dati l'individuazione degli eventuali duplicati. E, bon, e quindi non modifico il codice. Di fatto devo modificare una riga di codice: non metto, scrivere set anziché list. Oppure faccio attenzione a non generare queste situazioni. È chiaro che, se queste situazioni fossero eh, molte, quindi se io avessi delle parole tipo, non so, AAA, B, c, C, C, e allora avrei 6 combinazioni, 6 permutazioni di queste A, per 6 permutazioni di queste B, per 6 permutazioni di queste C, e fa 6 per 6 per 6 casi, 200 rotti quanto fa, quindi ogni parola viene ripetuta 6 per 6 per 6 volte inutilmente e poi deve essere buttata via. Allora questo qui, oltre all'inutilità porta anche via tempo, vuol dire che lui è 6 al cubo volte più lento di quanto non potrebbe essere se evitasse di fare queste ripetizioni. Allora, se nei termini che devo eh, permutare effettivamente questo problema accade più volte o è, è significativo, allora potrebbe valere la pena di bloccare la ricorsione prima. Come? Eh, boh, facendo in modo di distinguere anche dentro il codice che... Una, un, la S che vale 0 sia diversa dalla S che valga 3 e quindi devo fare in modo che se ho già messo una S non metto la seconda mm. risolvere nel caso generale non è, non è semplicissimo perché una lettera potrebbe anche comparire tre volte, quindi non posso solo dire se c'è già non la metto più perché in realtà magari ne devo mettere due non metto la terza quindi non, non è banale ecco. ve lo lascio così, non lo risolviamo non ci pensiamo però ehm, è un problema non un grattacapo che essenzialmente conviene non, ris non risolvere con le stringhe ma conviene farsi una lista di una struttura dati che contenga s, sono la prima s sono la seconda s e così via no? Sì, avere un insieme di char ma non, forse neanche char ma oggettini che contengono dentro un char e un numero per distinguere se è il primo, se è il secondo, se è il terzo o cose di questo genere no? ehm if risultato contains parziale eh, aggiungo non andrebbe bene per risolvere questo problema fammici riflettere tu stai dicendo eh, quindi stai dicendo se il risultato totale ah no, qui certo che lo può risolvere certo. Eh, alla riga 28 se Giovanni stai pensando alla riga 28 sì sicuramente, nel senso che prima di aggiungerlo verifico che non ci sia però usare un contains su una lista eh, è molto meno efficiente che usare un set. Perché ricordate che il set verifica i duplicati usando la funzione di hash e quindi lavora in tempo costante, istantaneo praticamente, mentre contains eh, si scandisce tutti gli elementi della lista. Quindi in questo caso io preferirei fare un add in un set piuttosto che un, un controllo di contains su una lista. Perché se questa lista diventa lunga, allora sto... Uh, rallentando inutilmente il programma. Mm. Ovviamente se la lista diventa lunga, se la lista so che ha di 10 parole non me ne frega niente la differenza, allora magari conviene la lista che non la funzione di hash. Mm. In questo caso sì, è un modo per evitare che vada a finire nel risultato una parola che c'è già. Però è il modo difficile è quello invece proprio di evitare di, di, di generarle queste soluzioni. No? Quindi qua questo ciclo for le genera tutte alla cieca. Noi dovremmo rendere questo ciclo più intelligente in modo che non le generi alla cieca. E questo non è per nulla banale, mh? proprio a livello di codice. Eh, quindi mh, abbiamo molto spazio qua di, di, di ragionamento, di libertà. Faccio una cosa nel caso terminale, la faccio prima della permutazione, la faccio nella generazione, del, del, cioè prima della chiamata ricorsiva, la faccio nella generazione delle soluzioni. E... Dipende veramente dal problema e dipende poi dall'idea che abbiamo. L'unico consiglio che continuo a ripetervi, continuo a darvi, è partiamo da una soluzione semplice, perché se ci poniamo dall'inizio tutti questi problemi, no, veramente non ne usciamo più. Rischiamo di, di, di non riuscire poi a, a, a completare diciamo, una versione che funzioni. Okay? Ehm, vi propongo un altro eh, esempio che è questo, che sembra difficile ma è facile. No, immaginiamo di avere, eh, lo impostiamo perché chiaramente non riusciremo a finirlo tutto, in, però almeno eh, ci, ci, ci cominciate a pensare, no? eh, una scacchiera 8x8 o in generale nxn, okay? quindi la, la classica scacchiera sarà 8x8, in cui eh, vogliamo posizionare n regine, quindi su una scacchiera degli scacchi di dimensione 8x8 voglio mettere 8 regine. Vabbè, facile mettere 8, ma le devo mettere in modo che nessuna mangi nessun'altra. E quindi, ad esempio, questa regina qua potrebbe attaccare in verticale, in orizzontale o in diagonale, ma non trova mai nessun'altra regina da mangiare. E così via ciascuna regina rispetto alle altre è posta in una posizione che non si trova mai né sulla stessa riga né sulla stessa colonna né sulla stessa diagonale. Sembra un po' che, cioè di fatto sono messe un po' a mossa del cavallo, ecco, però questa è un'impressione che abbiamo così a occhio, poi in realtà la regola generale su come metterle. Adesso in realtà non è, non è facile, qui ne ho messe 1, 2, 3, 4, 5, ne dovrei ancora aggiungere questa scacchiera da 8, ne dovrei ancora aggiungere 3. E eh, no, scacchiera da quant'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6 è da 7 questa che ho disegnato, scusate. Sulla slide è disegnata da 7, quindi devo ancora aggiungere 2. Vabbè, eh, so che questa dovrò aggiungere per forza sulla prima riga e questa sull'ultima. Eh, però questa potrebbe essere prima riga, prima colonna la posso mettere qui, non lo so no perché viene mangiata da questa e quindi non lo so ci, ci, serve un algoritmo che le trovi a occhio così non, se volete usarlo come rompicapo serale bene, altrimenti conviene, fate prima probabilmente scrivere un algoritmo okay? allora questo sembra complicato perché c'è la matrice quadrata eccetera eccetera ma in realtà è, è, è molto semplice la rappresentazione di questa soluzione perché io posso pensare di avere semplicemente la mia soluzione parziale che sia un array di n elementi che rappresenta le righe e ogni elemento di questo array rappresenta la colonna su cui voglio mettere una regina di quella riga lì quindi io potrei avere che ne so, tre 1 questo vuol dire che nella mia eh, scacchiera alla riga 0 ho la regina nella colonna 3 alla riga 1 ho la regina nella colonna 1 e così via quindi questa qua è una regina messa nella riga 0 colonna 3 questa nella riga 1 colonna 1 cioè tengo già conto del fatto che le regine dovranno essere per forza una su ogni riga quindi non ho bisogno di memorizzare o, o, o um, analizzare l'intera scacchiera ok, ora ho la tabella da otto righe ok, la prima regina va nella prima riga in quale colonna la metto? e questa è la mia domanda una volta che ho messo una regina nella prima riga e quindi ho scelto la colonna e scegliere, attenzione, nel mondo ricorsivo scegliere vuol dire provarle tutte. Provo nella prima, poi nella seconda, poi nella terza, poi nella quarta. Una volta che ho scelto, cioè ho provato a mettere una posizione, dove metto la regina sulla seconda riga, sulla riga all'indice 1? È nella colonna 0, nella colonna 1, nella colonna 2, nella colonna 3 e così via. Allora provo, le provo tutte, le provo tutte ovviamente purché siano compatibili con la posizione delle regine che sono già state messe. Quindi quando cerco di aggiungere, di generare tutte le soluzioni possibili, devo solamente generare quelle che non vengono mangiate dalle regine precedenti. Quindi non sono sulla stessa riga, non sono per costruzione, perché ne sto mettendo una per riga, ma non sono sulla stessa colonna e non sono sulla stessa diagonale. Quindi dovrò andare a controllare ciascuna di queste regine se è sulla stessa riga, o sulla stessa colonna, o sulla stessa diagonale. Se il tentativo che sto per fare, colonna 5, è valido, nel senso che nessuna delle eh, regine precedenti è già messa sulla colonna 5 e nessuna delle regine precedenti mi può mangiare in diagonale destra o in diagonale sinistra. Se io mi mettessi nella colonna 5, allora provo a mettere la colonna della riga 3, della, della riga 2, 2 quindi la terza riga, nella colonna 5. E così vado avanti. Molto spesso mi troverò bloccato, cioè mi troverò a un certo punto, dopo aver messo 4 o 5 regine, e che non riesco più a metterne altre perché non c'è nessuna delle otto colonne possibili delle n colonne possibili che mi rispetti tutte le condizioni e allora vorrà dire che questa ricorsione non arriva al caso terminale non arriva in fondo è obbligata ad abbandonare la strada per mancanza di soluzioni valide allora qui sì che ha senso verificare la validità delle soluzioni man mano che le creo non ha senso che mettere tutte le, le, le regine a caso, che sarebbero 8 elevato a 8 come numero, un po di, mi dà un po' di disagio, eh, e, e poi dopo buttare via quelle che, in cui ci sono le regine che si mangiano. No? Le, le posiziono solo già nelle posizioni, costruisco delle soluzioni parziali che per costruzione siano valide, e quindi non aggiungo una regina se so già che non è una posizione valida, sulla base di quelle precedenti, su quelle future non lo so. Quindi, nel molti casi la ricorsione non arriverà in fondo perché non troverò più nulla. In alcuni casi arriverà in fondo e se arriva in fondo sono fortunato perché ho trovato una soluzione. Ho trovato una soluzione e può darsi che mi basti quella soluzione lì, oppure, come abbiamo fatto con gli anagrammi, me la salvo e poi ne costruirò delle altre. Ok? Quindi solo a livello di impostazione, giusto per magari condividere quella che è la rappresentazione del problema, poi vi lascio divertire invece a provare a risolverlo. Eh, proviamo a fare un, pro, un nuovo progetto. E lo chiamiamo il progetto sempre TDP. Lo chiamiamo del Regine. dove anche qua ci chiariamo il package model e dentro il package model ci mettiamo la classe regine okay. dove la nostra ricorsione come funziona mm? eh, abbiamo già capito che la ricorsione sarà quasi sempre una funzione private void cerca diciamo in cui diciamo che n è il numero di righe e colonne della scacchiera poi ehm, il, ad ogni livello Posizioniamo una, eh, una regina in una nuova riga. Quindi, allora, le righe e le colonne, diciamolo solo, sono numerate da 0 a n-1, no? come negli array. E quindi noi abbiamo una soluzione parziale che sarà una lista delle colonne in cui mettere le regine per le prime righe. Il livello mi dice quante righe sono già piene. Quindi vuol dire livello uguale a zero nessuna riga piena. Quindi devo metterla, la regina, nella riga 0. Quando ho livello uguale 3, ad esempio, vuol dire che ho già tre righe piene, che sono la 0, la 1, la 2, e quindi devo mettere la regina nella riga 3. Quindi in qualche modo il livello mi dice già due cose, quante regine ho già, ma contemporaneamente mi dice anche il numero della riga da riempire. E quindi questa procedura di ricerca di che cosa avrà bisogno? Avrà bisogno praticamente di una lista di interi no? è una lista semplicemente di numeri interi quindi la chiamiamo list di a questa soluzione parziale che è la soluzione parziale sarà una lista che parte da zero elementi via via ne aggiungiamo e poi il livello scusate, inter, livello a cui sono arrivato. Eh? Al primo, a, inizialmente questa lista sarà così, non contiene niente, poi provo a mettere la prima regina nella prima colonna, poi facendo ricorsione, al secondo livello della ricorsione avrò già una soluzione parziale che contiene la prima regina nella prima colonna e provo a mettere la seconda regina nella prima colonna no, non posso perché verrebbe mangiata nella seconda colonna non posso neanche perché verrebbe mangiata in diagonale nella terza colonna potrei provare a livello 1 a questo punto posso fare una chiamata a livello 2 in cui parto da, già da 0,2 e mi chiedo dove posso mettere la prossima regina la posso mettere in 0? No la posso mettere in uno? sì perché sono due caselle sotto una a destra non mi viene mangiata, quindi potrebbe essere 1. e così via quindi man mano che scendo questa lista di soluzioni parziali cresce cresce solamente se eh, sto considerando la, se, cresce solamente se ho trovato almeno una colonna in cui questa regina può essere messa sulla riga livello senza essere mangiata da tutte le regine delle righe tra 0 e livello meno 1 questa è l'idea di partenza come interfaccia dovrebbe bastare questa cosa qua e poi vabbè, al limite ci aggiungete qualche cosa per salvarvi le soluzioni una volta che eh, avete trovato il caso terminale se le volete trovare tutte O altrimenti ne salvate una sola, la prima che trovate e poi trovate il modo di uscire da, da n livelli di ricorsione annidati. Quindi questo è semplicemente eh, l'interfaccia cioè di questa funzione di ricerca, dovremo avere il caso terminale è semplicissimo, se il livello è n, cioè ho già riempito n righe, quindi sono nel caso terminale. Altrimenti sono nel caso normale, e quindi vado a considerare tutte le colonne, chiaramente da 0 a n, e dove il cuore di tutto sarà, controlla se la mossa nella casella livello come riga e colonna come colonna è valida, se sì, fai ricorsione, se sì, aggiungi a parziale e fai ricorsione. Mm? Eh, è quasi tutto, oh, perdono, non era in Eclipse. È quasi tutto, eh, diciamo così, conseguenza dell'idea che abbiamo avuto di codificare la soluzione parziale come una lista di interi contenendo una, una regina per, per riga. Allora io vi lascio questa bozza come inizio del ragionamento, così ci potete ragionare, poi la prossima volta lo riprendiamo e vediamo insieme la soluzione, la prossima volta che sarà a questo punto già dopo le vacanze, perché mercoledì se non sbaglio andiamo ancora avanti con, ehm, con l'esercizio della settimana precedente. Eh, ma questo sappiamo che richiede un po' di tempo e quindi vi lascio il modo di pensare a questo esercizio. Poi se volete, me ne trovate un altro semplice di nuovo sulle slide, che è quello del domino, no? in cui avete una certa serie di pedine del domino e cercate di metterle in fila, in modo che ciascuna eh, pedina inizi con lo stesso numero con cui termina quella precedente. Questo è un altro tipo di permutazioni vincolate, quindi devo mettere in ordine diverso, ma soggetto a un certo vincolo di adiacenza. Sono tutti problemi classici che ci permettono Uh, semplici da capire ma ci permettono di entrare nel meccanismo della ricorsione io qua mi fermerei uh, di materiale uh, come dicevo di codice ne abbiamo scritto poco ma di ragionamento ne abbiamo fatto tanto e questo è un pochino il, diciamo così, il tema della ricorsione principalmente uh, quindi vi lascio, uh, se avete dei dubbi dei problemi ci fate sapere diciamo così, in asincrono uh, attraverso Telegram e vi, do, vi saluto fino diciamo, alla prossima lezione, eh, mercoledì ci sarà Alberto, quindi io vi auguro eh, buone, buone vacanze di Pasqua, eh, buon riposo e eh, buon, eh, buon esercizio con la ricorsione se avete tempo di, di dedicarvi. Grazie a tutti e per oggi è tutto. Grazie.